medico pediatra e esperto di epigenetica e biologia eh, che lavora per il centro SRI di Bruxelles eh, l'istituto europeo di ricerca sul Cancro e l'ambiente e Maurizio De Matteis invece giornalista e ricercatore e autore di Inverno liquido quindi lascerei subito la parola a loro Si sente bene l'audio? Perché poco fa rimbondava un po', lo tengo un po' più lontano. Allora, prima di tutto grazie per averci invitato a questo incontro. Avremo molte cose da dire anche su quello che è stato appena detto. Siamo, penso, all'inizio di una fase repressiva che dobbiamo non soltanto temere ma direi prima di tutto decifrare, capire dove vuole arrivare questo di repressione e di controllo. Infatti non so se notate che ho messo giù in basso l'occhio di Mordor, che sembra qualcosa di favolistico, ma non è favolistico. Cioè io credo che quello che sta succedendo, che noi chiamiamo antropocene, che oggi io sono chiamato a definire in termini così un po' mh, divulgativi, chiari per quello che normalmente viene inteso, ma l'antroposcene non è solo questo io accennerò al fatto che l'antropocene è un'epoca della storia dell'uomo, del pianeta Terra totalmente inedita. quindi qualcosa di veramente epocale 4 miliardi di anni di evoluzione biologica sul pianeta Terra da alcuni anni una parte dell'umanità esagerando, voglio dire esagerando fino a un certo punto un piccolo gruppo di tecnici e di psicopatici ha deciso di mettere sotto controllo la specie umana, ha deciso di utilizzare delle tecnologie potentissime, le biotecnologie genetiche, le nanotecnologie e l'intelligenza artificiale, letteralmente per mettere sotto controllo l'uomo e per trasformarlo. Sapete che ormai si parla di transumanesimo. Quindi io parlerò... Eh, in senso molto generico di antropocene, non possiamo entrare in tutti questi dettagli, però eh, vi darò alcune definizioni, quelle più classiche. Poi vi tocco essenzialmente due punti: uno, quello delle emergenze biologiche. Abbiamo già vissuto due anni di una pandemia quantomeno strana. E dobbiamo cercare, per quello che è possibile oggi, di toccare alcuni aspetti di questo dramma che abbiamo vissuto e che probabilmente è solo un episodio di qualcosa di più grande, poi accenerò nelle ultime diapositive, che però sono le più importanti, che cosa veramente significa intelligenza artificiale, perché come sapete è una, eh, un insieme di tecnologie che hanno degli aspetti veramente inquietanti che potrebbero trasformare una parte di noi nella misura in cui siamo più o meno disponibili o costretti a farlo in entità diverse da quello che siamo stati sul piano dell'evoluzione biologica naturale. Quindi capite che è una cosa piuttosto importante, tanto più che questo esperimento si sta allargando e sta cominciando a interessare i nostri bambini non so se sapete che c'è un grande investimento nelle scuole del nord del pianeta sull'intelligenza artificiale apparentemente o almeno viene definita così come un insieme di tecnologie che possono potenziare le capacità cognitive e mnemoniche degli adulti. invece sento più chiaramente sono anche e soprattutto tecnologie che possono letteralmente trasformare quello che sono le reti neurali del bambino, cioè l'orientamento di milioni, di decine, di centinaia di milioni di bambini nel mondo apparentemente naturale, in realtà virtuale, in cui vivremo nei prossimi anni. Quindi capite, è una cosa veramente impressionante e del resto, e non è oggi la giornata eh, per affrontare questo tema, già le prime avvisaglie di un dramma epocale che concerne bambini e adolescenti ce l'abbiamo, non so se sapete che c'è un aumento dei disturbi del neurosviluppo, in particolare quelli più gravi che sono i disturbi di spettro autistico, i disturbi dell'adolescenza essenzialmente disturbi del comportamento alimentare, disturbi di personalità antisociale e altro tipo di disturbi che non stiamo qui a, a diciamo, definire, che per la prima volta nella storia della psichiatria non interessano singoli ragazzi, ma un'intera generazione, cioè stanno dilagando questi disturbi dei più giovani, perché evidentemente c'è qualcosa che sta condizionando lo sviluppo delle reti neurali, capite che è una cosa molto grossa, in parte probabile, possibile che non si stia facendo nulla per evitarlo, anzi in qualche modo possa far parte di un programma più generale. Quindi capite che vi sto inquadrando l'antroposcena in modo un po' diverso da come normalmente vi può arrivare come definizioni alla televisione. Diciamo. Però torno un attimo indietro e vi do una serie di definizioni. La prima fondamentale è questa, eh, qualche anno fa, una cinquantina d'anni fa, un grande scienziato che è Carl Sagan aveva cercato di definire il ruolo dell'uomo sul pianeta Terra dando le dimensioni in scala eh, e cioè, ve lo dico proprio in maniera rapidissima, guardate la figura è molto eloquente. 4 miliardi di anni di evoluzione biologica sul pianeta Terra quando arriva se questo, questi 4 miliardi di anni sul pianeta Terra e 15 miliardi di anni di evoluzione cosmica fossero definiti in termini di un tempo molto ristretto come un anno cosmico quando arriva Homo Sapiens chiamiamolo ancora così negli ultimi secondi cioè alle ore 23.59 59 del 31 di dicembre. Ora, in questi pochi secondi, Homo sapiens ha trasformato tutti gli equilibri dell'ecosfera, ha trasformato di fatto tutti gli equilibri omeostatici del pianeta e per di più ha messo in campo, ma nell'ultimo millisecondo potremmo dire, con la rivoluzione industriale e poi con la rivoluzione informatica, una serie di strumenti, che possono letteralmente trasformare l'evoluzione stessa, in particolare l'evoluzione dell'uomo. Viene in mente, a al me almeno personalmente, l'apprendista Stregoni. Non so se avete presente anche la favoletta raccontata di Walt Disney, cioè quando qualcuno ha in mano un potere immenso e non sa controllarlo qual è il rischio a cui ci troviamo Allora, di fronte a questo vedete che eh, ho messo sulla cosiddetta torre di Babele che rappresenta la sfida dell'intelligenza portata all'estremo ancora una volta lo... sono abbastanza chiaro cioè qual è il problema? il problema è che non esiste informazione sufficiente su quello che è un problema immenso cioè quali sono gli strumenti che si stanno utilizzando per trasformare la vita di 7 miliardi di esseri umani, ma al, contem al contempo del, diciamo, 97% della biosfera, cioè, non so se sapete, lo vedremo tra poco, che mentre per milioni di anni gli animali hanno avuto la loro esistenza, oggi il 65% dei mammiferi sono chiusi negli allevamenti intensivi, 33% di altri mammiferi, che sono gli uomini, sono chiusi in allevamenti intensivi. Quanti sono gli animali liberi sul pianeta Terra? 4%. Questo è un esempio per farvi capire quello che sta succedendo. Ma è in questi termini, dati alla mano, che dobbiamo parlare del Coposcenico. Ora, io vi parlo rapidamente. Questo era il primo congresso mondiale di bioetica a Madrid, qualche anno fa. Io avevo presentato questi dati avevo cercato di parlare di un aspetto dico cercato perché non è stato facile in quell'ambito comunque di un aspetto che è apparentemente secondario e comunque trascurato e cioè gli effetti biologici dell'antroposcena. perché voi sentite e ne sentirete sicuramente parlare molto bene da collega quello che è il grande tema del cambiamento climatico uno degli aspetti sicuramente non secondari ma per esempio di quello che sta succedendo nella biosfera non se ne parla. L'ecosistema microbico è virale, cioè quello che è, non so se sapete, il 70% della vita sulla Terra sono microrganismi e virus. Non c'è da stupirsi se poi succedono guai, visto che è completamente alterato anche dall'uso di biotecnologie pericolose. Allora, tutto questo, vedete, questa spirale Vedete l'arrivo di Homo sapiens quando è, se voi guardate su in alto, per esempio vedete i dinosauri, per vedere in scala cosa significa l'evoluzione della vita, vedete l'arrivo di Homo sapiens, lo, lo, lo riconoscete quando arriva, e lì seduto proprio in fondo in fondo, eh, noi siamo arrivati in quel momento finale, se voi fate, immaginate la biosfera come una grande sfera formata da miliardi di specie di esseri viventi, noi siamo quello, in realtà. Noi siamo un punto microscopico sulla carta, in realtà noi stiamo dominando tutto e trasformando tutto. Ora questa sorta di follia fa sì che non ci rendiamo conto che quello che noi siamo in realtà sul piano biologico, siamo un primate, vedete questi cinque primati? Questi hanno il 98,9% di DNA identico. Quindi fino a poco tempo fa eravamo sugli alberi, saltavamo, mangiavamo frutti. Quei due che vedete lì, insomma, lo dimostrano di essere molto vicini, eh, diciamo, da tanti punti di vista, geneticamente sono quasi uguali. E cosa è successo recentemente? È sul piano biologico che è cambiato tutto. Beh, per esempio, una cosa che, di cui si parla poco, è che c'è un vero e proprio fallout chimico in tutti i comparti dell'ecosfera, per cui una quantità enorme, almeno 100.000 molecole di sintesi, potenzialmente neurotossiche sono diffuse in tutte le catene alimentari attraversano la placenta e arrivano al feto. mi sono dando tutti i dati di letteratura scientifica io da, appunto, da una quindicina d'anni collaboro con questo istituto di ricerca di Bruxelles ma mi sono occupato di ricerca in questo ambito la parola tecnica è epigenetica, io mi occupo di questo, sul piano professionale L'epigenetica è un modo di studiare non il DNA, per come ce lo insegnano a scuola, che non esiste. Il DNA non è la molecola ideale che determina la formazione degli organismi. Il DNA è solo un database all'interno di un sistema estremamente complesso in cui la parte viva si chiama epigenoma ed è una sorta di software che viene continuamente diciamo, trasformato dall'ambiente in cui vivi. Capite che se cambiamo continuamente l'ambiente, dove l'ambiente sono ovviamente tutte le interferenze che possiamo anche creare se vogliamo, e faccio l'esempio più semplice, guardate i campi elettromagnetici, non ci sono campi elettromagnetici sul pianeta Terra nelle città dell'uomo fino a pochi decenni fa. Ora, esempio, è un esempio banale, i campi elettromagnetici endogeni sono quelli che permettono alle cellule quando si muovono per esempio migrando nel sistema nervoso centrale all'inizio della vita a prendere posizione immaginate cosa significa sparare campi elettromagnetici da tutte le parti per esempio la loro interferenza su quelle creature che si stanno formando vi sto facendo alcuni esempi ma è per darvi il quadro non ne sentirete parlare molto di tutto questo non sentirete parlare del fatto che stanno aumentando tutte le patologie persistenti e croniche, degenerative, infiammatorie e tumorali, e vi si dice è il DNA che sbaglia. Ragazzi, il DNA ha 4 miliardi di anni, non sbaglia. Non è il DNA che sbaglia, è che stiamo inducendo il software del DNA a programmarsi in maniera non corretta. Chiaramente significa produrre malattie, costruire una situazione totalmente diversa anche sul piano biologico allora se siamo d'accordo sul fatto che bisogna almeno cominciare a studiarlo tutto questo la parola antropocene è stata come tale utilizzata per la prima volta un risultato importante perché, perché ha fatto capire che cosa può succedere qualora partissero altri virus in questo tipo una sorta di selezione artificiale della specie L'altro aspetto clamoroso è quello di cui vi accennavo prima, la condizione degli allevamenti intensivi. La condizione degli allevamenti intensivi di cui vi parlavo è che la gran parte degli animali vivono in situazioni tali per cui il loro sistema immunocompetente non può funzionare e per cui sono diventati dei serbatoi di virus e batteri che non dovrebbero essere vivi. Allora tutto questo. Eh, può far sì che questo tipo di situazioni come quella che abbiamo visto negli ultimi due o tre anni con una condizione di infiammazione rapidissima di, di tessuti e organi di una piccola quantità della popolazione non torni a manifestarsi? È chiaro che mh, questo tipo di situazione per esempio è legata a una condizione che Immagino tutti conosciate, per esempio la pianura padana è una delle de tre aree d'Europa con il più alto grado di inquinamento atmosferico invisibile. L'inquinamento atmosferico invisibile significa che nelle città della pianura padana è pieno di particolato ultrafine. Il particolato ultrafine si è formato negli ultimi decenni non si elimina facilmente perché a differenza del particolato rossolano di fatto rimane nell'atmosfera eh, nell delle città per mesi. Allora che cos'è il particolato? Qui vado per sonni caldi. Prima di tutto vi faccio vedere come noi lo sappiamo, questa è una mia slide di vent'anni fa, più, lo sappiamo da vent'anni che stava crescendo al punto tale che in alcuni paesi era diventata una vera e propria invasione di particolato ultrafine, ma per farvi capire di che cosa stiamo parlando, questo è un capello, questo è un no? antroposcena, l'antroposcena in realtà non è quello che si parla da alcuni esperti in televisione, è il dilagare in tutte le città del nord del mondo di quello che noi chiamiamo particolato ultrafine che se vogliamo capire che cos'è, quello che è un capello, lo vedete lì è un granello di sabbia accanto al capello, vedete le palline azzurre, quello è il PM10, non è il particolato ultrafine. Se voi andate a ingrandire il PM10, vedete il 2,5, che sono quelle palline rosse, ve lo immaginate cos'è lo 0,1? Che significa 25 volte il diametro minore di quelle palline rosse che vedete lì. Perché è importante? Perché permane per mesi o per anni nelle città, entra attraverso i bronchioli, Passa nel circuito, diciamo nel circolo sanguigno, passa la barriera della cerebrale, passa a livello di placenta nel feto, passa la membrana plasmatica e passa la membrana nucleare, quindi va sul genoma. Questo non è mai esistito se non dopo alcune eruzioni vulcaniche nella storia dell'uomo. Questo è un'antroposcienza. Allora, è una trappola che è stata costruita, questi sono gli alveoli, quello che vedete è il partito a passa in circolo, gira, ve le guardate con calma, questi sono i globuli bianchi dei nostri bambini. Ora, una civiltà che tutto questo ha pubblicato, questo è il New England Journal of Medicine, quindi sono i più importanti giornali di medicina del mondo, ormai dal 2004 mi pare, adesso ricordo, 2006 questo articolo, insomma quegli anni là, quindi ormai da 15 anni... Di fronte a questo avrebbe dovuto fare immediatamente quantomeno un grande movimento in cui biologi, medici, eccetera, epidemiologi avrebbero dovuto fare qualcosa per evitare questo. Ebbene, non si è fatto nulla. Ecco l'ultimo passaggio: il particolato trafine passa attraverso il nervo olfattivo ed entra nel sistema nervoso centrale, in particolare nel cervello. E qui mi fermo. Allora, detto questo, che sono gli effetti sulla nostra salute, il passaggio alla placenta fa sì che oltretutto potrebbe crearsi un problema nel feto, tutto questo può spiegare quello che sta succedendo, che sono le grandi epidemie di malattie croniche, ma può spiegare come mai quello che è successo in questi due anni ha avuto quel tipo di ricaduta. E si collega all'altro aspetto per cui gli ecosistemi micronici in questo tipo di luoghi, vedete ancora una volta, per esempio il web market del sud-est asiatico eh, vedete un po' le megalopoli, vedete tutte queste aree qua, sono ormai diventate dei luoghi in cui la natura non esiste più. E questo è quel dato che vi ho detto 20 minuti fa, e cioè se voi andate a vedere il 96% dei mammiferi, vedete la figura lì, 60% mammiferi, 36% uomo, il 4% sono ancora quelli che vivono liberi nel pianeta. Allora, in una situazione come questa, o si risolve, ovvero è inutile che andiamo a parlare o in televisione o nelle istituzioni e poi magari dire guardate che abbiamo ogni anno, questi sono gli allarmi epidemici in giro per il mondo da vent'anni a questa parte, ovunque, e soprattutto parlare del fatto che a un certo punto per sfiga viene fuori il coronavirus e fa quello che fa. C'entra nulla, noi lo sapevamo, questi sono articoli dei primi anni del, del secolo in cui dicevamo guardate che prima o poi parte, o, o parte un coronavirus, vedete questi articoli, vedete, non sono giornali scientifici, eh? vedete che c'è time, ogni anno veniva fuori con la SARS con o con la viaria. E poi tu mi dire, beh, vabbè, sono tutte cose inventate, non vi ricordate, e eh? in questi due anni, quanti sono i virologi che andavano in televisione? Uno diceva è un dramma epocale, l'altro diceva non esiste, peggio il vaccino. La verità è in mezzo, e cioè che la gestione è stata pessima, ma che il rischio è enorme, ed è il rischio ancora maggiore che per il coronavirus, e qui ve l'accende soltanto, questi sono i laboratori biotecnologie, questi sono gli articoli che, che vi lascio, sono tutti vedendo facilmente online, questi sono gli allevamenti europei in cui abbiamo trovato negli ultimi mesi l'H5N1 che è il virus dell'aviare. e questi ma non voglio esagerare ma sono di strategia politica l'ultimo passaggio tra questi scenari abbastanza problematici sul piano biologico è quello che vi dicevo dell'intelligenza artificiale. Se volete digitate su internet il nome di questo personaggio, Arari, che è diventato famoso perché ha scritto due o tre fesselle illegibili, letteralmente illegibili, è spazzatura però ha pubblicato questi libri e ha venduto milioni di copie perché così funziona il sistema dei maschili questo signore è un delirante veramente delirante il quale sostiene che l'umanità del futuro deve diventare cyber deve inserire nel cervello una serie di dispositivi perché noi siamo destinati a diventare superiori a quello che l'uomo è stato finora cioè l'uomo stato o creato, si è formato in un certo modo, finalmente abbiamo la tecnologia per farlo diventare qualcosa di più. E voi dite, vabbè, magari è un povero pazzo, no? Lui è il consulente del WIF, del Forum Economico Mondiale, principale consulente di un personaggio che comunque gestisce o dirige tutta una serie di istituzioni internazionali ora dove vogliono arrivare questi signori con l'intelligenza artificiale e vi assicuro che sta entrando nelle scuole in maniera pesante e quali potenzialità ha questo tipo di eh, tecnologia? beh prima di tutto il discorso del cosiddetto internet delle cose legato alla rete 5G di cui avete già sentito parlare ma stanno già programmando la rete 6G che potrebbe permettere il cosiddetto internet of bodies, cioè i corpi collegati a internet. Ora dite fantascendo, questo lo faranno tra cent'anni. No, non si può vedere bene qui questo filmato, lo vedete solo così un attimo, poi ve lo guardate con calma perché c'è il sonoro che non vi arriva, in cui si vede che ci sono già decine di migliaia di persone in Europa che si sono fatti inserire questi dispositivi sottopute, e sono dispositivi che apparentemente servono perché le loro ditte vi hanno consigliati di farlo con premi di carriera a livello per ora sperimentale e questi giovani eh, operatori di queste ditte li usano perché praticamente entro in ufficio adesso vedrete nel filmato, semplicemente mettendo la mano in un certo modo viene riconosciuto nel dispositivo puoi mettere una marea di dati, per esempio i vostri dati di salute in modo tale che un domani possano farvi diagnosi a distanza. Questi sono i dati positivi di queste invenzioni. In realtà potete immaginare bene le potenzialità di controllo spaventoso che questo tipo di, di tecnologie ha. Allora qual è il discorso che voi sentirete nel, nel sonoro? Che questi non si rendono conto. Dicono, beh, ma guardate, ci ha semplificato la vita, io non ho più bisogno neanche di portare chiavi in tasca. Cioè, tutti gli perché non si rendono conto di quello che sta succedendo e di quello che questo significa cioè che nel giro di pochi anni una buona parte dell'umanità sarà così controllabile e chiaramente è inutile che poi ci lamentiamo perché al momento in cui qualcuno cercherà speriamo appunto di non arrivare a questo passiamo qui per questo di rifiutare questa cosa non lo può fare da singolo e neanche da piccolo gruppo cioè o si crea un movimento consapevole che questi sono i veri rischi e che non bastano più le modalità un po' arcaiche di considerare il potere come nelle Dico, qualcuno parla di capitaloscene anziché di angloboscene. Io direi che il capitaloscene è solo una tappa di questo... Ed è definito. Adesso siamo al tecnocratoscene, a qualcosa che ha a che vedere molto più col transumanesimo. Quindi non basta fare un discorso di lotta politica tradizionale, è una lotta culturale e di informazione che deve girare a tutti i livelli, per esempio soprattutto scuole, perché o si aiuta gli insegnanti a capire quello che sta succedendo là dentro, ovvero non ne veniamo fuori. Io praticamente ho finito, vi faccio vedere queste due immagini quasi grottesche in cui ormai si parla di una nuova religione, leggete queste, se non è follia questo per cui ormai bisogna pensare che Cristo è venuto per salvare oltre agli uomini anche i robot a voi sembra una partita forse guardate che c'è tutto un movimento negli Stati Uniti in cui di fatto i metodisti e altre religioni parlano ormai in questi termini che il transumanesimo è assolutamente in linea col Vangelo se noi leggiamo il Vangelo in maniera più profonda e che bisogna anche pensare che non è detto che i sars non possano sviluppare un'anima dipende dalla nostra tecnologia e quello ha dato ragione gli Amish eh, è l'unica possibilità che abbiamo adesso al di là di tutto questo negli Stati Uniti è veramente così e gli Stati Uniti è la realtà che si trova sempre vent'anni avanti a noi più nel male che nel bene ma insomma questa passata è poco più che una battuta mi fermo qui, vi fatto un elenco di quello che sono i problemi che dobbiamo conoscere, riconoscere e dibattere appena possibile per capire come possiamo inserirci in questo grande movimento di resistenza che in parte c'è e che in parte dobbiamo anche cercare di inventare in questo Paese. Grazie mille, passo eh, la parola a Maurizio De Matteis. Grazie. Eh, innanzitutto grazie alla Scatasuna che è un presidio culturale importantissimo della città che da anni comunque porta avanti delle iniziative interessanti e, e grazie a voi di essere qui. Io stasera volevo presentarvi questo lavoro, questo libro in liquido che è costato circa due anni e mezzo di lavoro, io e del mio collega Michele Nardelli, che vi saluta lui è Trentino, non poteva essere qua stasera, e, e insieme abbiamo cercato di fare un reportage, un reportage di tutte le Alpi, tutto l'Appennino, nelle aree interne montane, italiane, per andare un po' a, a vedere una, una crisi, che si, si inserisce in queste, queste crisi più globali, una crisi più puntuale, dettata da una serie di punti che adesso vi spiegherò, che stanno attraversando tante comunità montane eh, che hanno la loro economia basata principalmente sulla di scelta, quindi sugli impianti di risalita. Questo, noi abbiamo, siamo partiti dalla consapevolezza che siamo in un momento storico eh, di passaggio eh, molto critico e cioè quello della fine noi abbiamo detto, anzi. Aldo Bonomi, che era l'introduzione a questo nostro libro, che so è un sociologo che da anni studia i fenomeni nelle comunità eh, montane, dice che siamo alla fine del fordismo alpino, dove per fordismo alpino si intende un, uh, un sistema economico uh, di tipo fordista che in qualche modo ha portato uh, un po' la città di montagna, ci cioè ha portato questa idea della crescita infinita e comunque di di un sistema che in qualche modo deve, deve crescere eh, attraverso un po' poi un'attività diciamo, un turistica di un piacere in montagna e che è andata ad appoggiarsi in realtà dove eh, la cultura che esisteva prima non c'era più. Ci racconta un'autoroveglia, il nostro il piemontese che ha raccontato nel mondo dei vinti di questa fine, di una cultura alpina che... Ancora 60 anni fa, 70 anni fa esisteva nelle nostre valli è stata in qualche modo travolta dal vento del progresso, no? l'Angelus Novus che arrivava e in qualche modo spazzava via quello che c'era prima. E lui ci so raccontava di questa palanca umana che scendeva a valle verso la Miscina, verso la Fiat, verso eh, ecco, altre realtà di pianura, abbandonando quello che era uno stile di vita più duro, certo, perché si andava in cerca di, di uno stile di vita, diciamo, meno. Meno difficile, meno, meno, meno impatienti, però in qualche modo una cultura veniva meno e eh, come ci spiega l'antropologo Vito Tetti, eh, Caraprese, eh, vuoto per pieno, cioè dove si creano dei vuoti, eh, è più facile che si possa riempire con dei nuovi tipi di cultura. Che però a volte non sempre riescono ad aderire a quella che è la realtà locale, in questo caso oggi vediamo che questo fordismo alpino eh, qualche problema l'ha creato intendiamoci, eh, non è da buttare via in toto, nel senso che in alcuni luoghi ha portato anche una sorta di benessere economico dal punto di vista ambientale direi che non è stato un grande affare eh, questi ultimi 60 anni in cui appunto si è spinto molto questo, questo, eh, questo modello economico dal punto di vista economico ha portato del benessere in alcune valli eh, con tutti i problemi connessi ha mantenuto una serie di servizi, ha mantenuto vissuti quei territori questo è innegabile, non, non possiamo negarlo eh, non ci farà piacere, però ad esempio la valle di Susa, con le sue due strade, l'autostrada, la ferrovia eh, e adesso forse voglio fare anche un'altra velocità che se per me non come fare, meno male, forse eh, però è una valle dove eh, diciamo, eh, si vive meglio che in altre eh, dal punto di vista dei servizi, del collegamento del, eh, con tutti i problemi connessi eh, Abbiamo iniziato questo lavoro più di due anni fa perché eravamo consapevoli che c'erano tre fenomeni come dicevo che, che stavano in qualche modo convergendo su questo modello economico delle, delle stazioni scenistiche il primo è il cambiamento climatico eh, di cui accennavi anche tu prima e questa è una trasformazione grossa che, che mette in, immediatamente in crisi questo mercato perché? perché non esiste più la materia prima o meglio diventa più rara e la neve, il loro bianco quello che ha fatto la fortuna di questi giorni per cui le stagioni quando io ero ragazzo duravano 4 mesi 4 mesi e mezzo, adesso siamo a 3 e a volte neanche perché quest'anno ad esempio eh, c'è stata penuria di acqua e di neve e quindi come dire un modello economico eh, che, che, che in qualche modo deve eh, sparare tutte le sue cartucce in un periodo sempre più breve eh, ma in crisi e eh, tutti in crisi l'altro è, è, è, è la crisi economica cioè o meglio è che è l'effetto della crisi economica perché alla fine oggi quella, quello sport lì è uno sport da lì se uno ha una famiglia con due figli vuole fare un weekend eh, a Sestriere, da lasciare spende 400 euro ogni giorno. Io, chi è che possa permettersi di per fare una volta l'anno se invece ma poi eh, non è più eh, lo, lo sport di massa che era quando appunto ero ragazzino eh, sì, si faceva settimana di si stava su è diventato una cosa sempre più elitaria proprio perché aumenta i costi e finisce il periodo in cui è possibile tenere aperto e il terzo è il cambiamento culturale, forse il cambiamento più positivo, nel senso che anche eh, i turisti, i frequentatori della montagna iniziano a non averne più tanta voglia di fare quella vita. Io vedo dei miei figli che adesso sono adolescenti, cioè se io vi proponessi quel che veniva proposto a me, cioè di fare la settimana bianca, di fare una settimana in cui la sera ti mangia il berlino perché la mattina poi dovete lasciare appena prima e poi fino alla sera puoi sfruttare il giornaliero sono cambiati i tempi, io non umani forse, no? quindi questa monocultura non regge più io vedo che però, oh, a volte voglio andare a fare una passeggiata, altre volte vado in bici e poi a cioè è proprio cambiato un po' il modello di funzione della montagna, questo forse è una cosa, è una cosa positiva e questi tre fenomeni hanno fatto sì, come dicevo prima, che, che sia la fine del flortismo alpino, la fine del turismo di massa eh, perché il modello è un modello insostenibile, no? eh, si dice oggi il re nudo, eh sì, perché si vede, si è visto nelle ultime due stagioni, purtroppo eh, il sistema non regge più. E allora cosa succede? Che in qualche modo eh, avviene una dicotomia all'interno delle stazioni sciistiche, che non pesima di tutto l'arco tutto l'arco Cioè ce ne sono alcune, quelle grosse, quelle diciamo della neve firmata, come dice Corona, perché che devono rilanciare continuamente, perché il turismo di massa che si trasforma in sì. un turismo della globalizzazione. E allora si mira ai chat certo deleg, e allora si mira a un turismo che arriva dalla Russia, adesso tanto dalla Cina, da, da altri paesi lontani, che comunque conosce ben poco della realtà di quella lasciare. Cioè allora la Rascina Sestriere, più che a Gora o più che ha grammi, è uguale ma dove vanno? Vanno dove gli impianti sono diciamo, più avveneristici, dove, dove si rilancia, dove c'è un dominio schiavro più, più largo e allora lì eh, diciamo, la, la concorrenza, la, la, la battaglia tra queste realtà si fa, fa dura, bisogna investire un sacco di soldi e allora vediamo eh, questo tentativo di collegare ad esempio il Monte Rosa Rosaschino, il Cervino S.P.A. attraverso eh, le valore dell'Alpiliame, eccetera. Oggi no, si pensa a queste infrastrutture di andare in qualche modo a, a impattare su dei luoghi che invece avrebbero tutte eh, le prerogative per essere dei luoghi incredibilmente eh, fruibili no? e quindi molto pericoloso. Però sono modelli che se non rilanciano continuamente, lì si parla comunque di SPA, si parla di società che è eh, quotate in borsa quindi devono rilanciare quel modello lì. E comunque guardate bene che tutta la comunità gli si stringe attorno perché tutti quelli che hanno un'attività lì, Comunque, sono legate a questi pianti, e quindi non è banale cioè andare a, a, ad agire. Dall'altra ci sono le realtà medio-piccole, le realtà medio-piccole non hanno futuro. Cioè è... Allora, alcune, eh, io ho presente degli esempi vicinali di Sturlo e altre realtà, se ne rendono conto e stanno cercando di capire come attuare questa transizione, diversificare l'offerta, spingere sulle mezze stagioni, visto no, che non è le mezze stagioni, sono tutte belle. Tra l'altro, eh, ottobre, ma la primavera, ma anche eh, l'autunno è una delle stagioni più belle di montagna. Ultimamente, comunque, è, sono, ci sono dei periodi un po più Quindi, offrendo anche il turismo, quello che chiamano il turismo esponenziale, come volete, però più vicino a quello che è un po' il senso del limite, no? che la montagna ci, ci, ci impone, ci fa vedere. E quindi, stanno cercando di, di intraprendere queste strade. Altre invece si intraprendono, e allora, eh, lì in qualche modo, eh, c'è quello che che Giovanna Bonardo eh, chiama l'accanimento terapeutico, Giovanna è la, la responsabile di, di Altri delle cioè L'accanimento terapeutico vuol dire che usano soldi pubblici di tutti noi per tenere in piedi delle realtà che non un futuro. Ora, gli amministratori sociali sono... sono eh, dei 22 vaccini idrici che stanno facendo per l'indennamento programmato in Piemonte per impianti impianto di, di 2.000 metri dove nessun privato investe più un euro e noi ci mettiamo i soldi pubblici queste cose qua secondo me non è più il momento di, eh, di rifarle soprattutto con una risorsa come quella dell'acqua che è, eh, infatti, no? vediamo oggi che è sempre più in crisi allora bisogna già razionalizzare bisogna razionalizzare in un certo modo ehm, ecco, in questa dicotomia le piccole e medie realtà sono disposte, cioè sono destinate alla chiusura e allora uno dice, eh, eh, questa, eh, tra l'intervento che mi è preceduto e il mio, ci sentiamo una disperazione effettivamente, questo periodo in Antropocene è un periodo che va in qualche modo almeno affrontato, ma noi abbiamo cercato di eh, andare proprio eh, nel nostro reportage a parlare con le comunità, dentro le comunità per capire, perché è proprio delle comunità che si può ripartire su questa realtà. E' lì che si trovano eh, de, degli esempi positivi di questa transizione, delle, delle idee di, di, di proporre la montagna in un altro modo, partendo magari non solo dalla dall'offerta turistica, ma partendo proprio dalla comunità, dal far vivere una comunità che è solo dopo produttiva, eh, che, che crea socialità, che solo do, dopo diventa anche attrattiva per un, molte persone che eh. vengono vederla E allora, certo, il turismo se tu eh, produci dei prodotti di qualità, eh, che siano formati, che siano eh, coltivazioni, poi, in qualche modo, eh, se riesci a renderlo anche a, a, a un flusso di turisti, eh, ti aiuta, aiuta a portare avanti la tua attività. Per cui, eh, questa è una, è una cosa che sta succedendo. Però, bisogna capire che, eh, cioè, andando a visitare l'Appennino Tospedigliano, eh, dove ci sono queste stazioni come corrono le scale, il betone, che sono veramente in uno stato disastroso. Quando Alberto Tomba inizia la Coppa del Mondo, eh, tutti parlavano della betone, di questi luoghi che erano un simbolo. Adesso sono veramente, veramente in crisi, ci cioè sono economie. che... E, e allora parlavo con Giovanni Teneggi, di Conf Cooperative, che è uno degli artefici delle cooperative di Comunità, le prime che sono andato lì, proprio sull'archivio in lui diceva, ma quei crateri, vedi quei crateri, cr crateri che rimangono, questi, questi traici arrugginiti no, al letto, eh, che vedi, lì, questo cratere non verrà riempito da nulla, perché non esiste un'industria che riesca ad avere un giro economico come quello della e discesa, non esiste. Non è la mountain bike, non è il ciascolo, non esiste. Perché comunque effettivamente lo sciro discesa crea un indotto economico potentissimo. E quindi, a fronte di quello che lì, che rimarrà un po' come uno scherzo, a no? memoria, eh, per quanto riguarda eh, il rapporto tra il senso del limite e la crescita infinita, no? che in montagna le possibile attuare accanto a quello saranno tanti soggetti minuti che cresceranno. E, e pian pianino in qualche modo renderanno vivibili questi territori anche grazie all'appoggio del turismo di persone che frequentano, i visitatori che frequentano quei luoghi e, e, e qui eh, bisogna proprio pensare al cambiamento di paradigma no? tante volte dice che il cambiamento di paradigma è proprio quello non pensare che eh, arrivi la soluzione di un'altra industria che oh, entra nella terra e oh, finita quella è un'altra. non è possibile non è possibile perché perché non, non esiste e soprattutto in realtà come la montagna il modello monoculturale è un disastro. E oggi lo vediamo. In alcune di queste comunità eh, il modello monoculturale della scena crescesa è riuscito a far piazza pulita di tutto ciò che poteva essere un'imprenditorialità locale, delle nuove idee. Cioè comunità che per 30 anni hanno sfornato spiattellatori di script, oggi fanno fatica provare delle altre strade e allora forse solo diciamo eh, cercare di metterle in connessione con altre realtà dove invece questa transizione la stanno attuando, è possibile trovare una soluzione e, e questo un po' abbiamo visto in, in questo nostro viaggio. Le presentazioni che stiamo facendo in giro di questo lavoro servono anche a questo, nel senso che stiamo cercando di mettere in contatto tante realtà eh, nelle ultime tre settimane sono stato eh, al invitato dal, dal coordinamento del Monte San Primo nel triangolo lario sopra il eh, lago di Como, tra, tra lenco e le Como, dove un comitato è nato perché lì vogliono fare il mesimo impianto di sotto di 2.000 metri facendo un vaccino di, per la media programmata, fuori tempo massimo, perché non ha futuro, quella roba lì non, non può essere. Eh, sono stato al passo del tonale, dove c'è un coordinamento del tonale, perché anche lì vogliono fare il nuovo collegamento che va in Trentino e, e, e la gente si oppone. Eh, siamo stati in Appennino dove un altro Appennino è possibile. Sta combattendo contro questo collegamento tra la Doganaccia in Toscana che viene su fino con le scale in, eh, in Emilia. Ecco, in tutta Italia fortunatamente stanno, si stanno creando queste, queste realtà che in qualche modo si oppongono. Si oppongono a, a questi progetti che non solo non hanno futuro, ma in qualche modo eh, impegnano il futuro di tutti noi perché. Eh, almeno di solito metà se non di più sono soldi pubblici che vengono utilizzati per questi progetti e allora forse è veramente il momento di, di, di parlare di queste cose e, e di fermare queste cose sono piccole cose rispetto a quelle che dicevi tu però bisogna anche iniziare da lì perché davvero sennò non si finirà mai eh, e questo eh, appunto il messaggio di speranza però sono prima di tutto questa realtà e poi questa, questa molteplicità di soggetti minuti che veramente tirano fuori delle, delle idee. Eh, ci sono tanti esempi nel libro, ad esempio eh, c'è una vecchia stazione vicino a Lecco, nei piani di Altavaggio, dove il comune ha, ha rilevato gli impianti, ha rilevato la, la funiglia di all allocamento che arriva su questo altipiano, e ha smantellato completamente gli impianti che c'erano. Oggi è diventato in qualche modo un paradiso della rinaturalizzazione che ha più persone di prima che vanno a passeggiare con le ciascole con le peli di foca e, e comunque dei eh, due rifugi che c'erano prima, adesso ce ne sono quattro che cercano di di proporre le realtà eh, delle produzioni locali, ci sono due margari che propongono il loro formaggio, ci sono, eh, stanno cercando di riportare la sedia tutta una serie di cose e questa è una cosa che interessa moltissimo eh, la, un certo tipo di, di cultura turistica nuova che sta venendo fuori il cambiamento di paradigma è questo prendiamo il Piemonte in Piemonte ci sono 320 comuni alpini più o meno. la realtà dell'Oscina di Scesa ne interessa 62, 73 quindi del genere. e quindi è molto concentrato la realtà invece del turismo esperienziale quindi un vedembre un'azienda agricola praticamente c'è in tutti c'è in tutti questi 300 fischi comuni quindi ecco, ovviamente sono numeri più piccoli non sono paragonabili. però forse è meglio distribuire meglio queste, queste realtà che non concentrarle con dei progetti di crescita uh, infinita che, che mal si adattano a quella che è la realtà alpina io mi fermerei qua perché non vorrei stordirvi con queste cose un, un lavoro che mi ha già appassionato e quindi avrei tantissimo da raccontare però se qualcuno di voi volesse dire qualcosa intervenire, io, chiedere, io sarei anche contento per non fare un monologo non rimanere eh, grazie mille è stato davvero molto interessante e adesso lascerei spazio al pubblico se Eh, non so, magari un commento rispetto alla giornata di oggi comunque oggi si è tenuto lo super globale per il clima eh, a Torino sono state fatte diverse azioni non so se qualcuno vuole intervenire considerando il fatto che in un altro modo di produzione non servirebbe perché una persona avrebbe tutt'altro impatto nelle nostre vite in cui non vista non saremmo in questa situazione. Eh, e poi insomma altre tappe legate alla crisi energetica, eh, quindi portano a un discorso di responsabilità e di utilizzo anche di queste risorse anche come strumento medico e non eh, per ultimo eh, nell'ottima allargare dei mercati di profitto pensandosi di fatto le crisi che possano trasformare e accelerare eh, le evoluzioni tutto, del capitalismo in qualche modo e, e ad esempio anche un attacco a questo altro, eh, le istituzioni della formazione come discorso proprio legato alla rivoluzione eh, delle persone che possono essere eh, ben inserite in un tipo di società come quello che si delinea oggi con queste crisi, quindi una persona eh, che insomma, non riesce a fare un ragionamento critico, che eh, è completamente servita a certe, eh, certi modi di sfruttamento di lavoro e che assume un certo tipo di nozioni eh, che rendono la concezione del sistema in cui viviamo come naturale. Eh, e quindi ma anche nella questione della formazione sicuramente eh, riuscirà a eh, lottare eh, per la produzione di appunto, un tipo di formazione sulla cioè televisione eh, diciamo, che parta da altri risposti e che possa veramente formare una persona in grado di eh, avere, cioè, per dirla, un senso e capacità critica eh, rispetto appunto, al mondo che viviamo. E, insomma c'è un ulteriore discorso c'è cioè quello della valorizzazione che poi è anche l'utilizzo eh, finanziario, economico, politico e internazionale che si fa eh, delle competenze. Che Eh, grazie a tutte e tutti per essere venuti. Eh, il festival andrà avanti anche domani e dopodomani, e poi venerdì, sabato e domenica prossimi. e eh, Questa sera ci sarà il vernissage della mostra organizzata dalla 47. Eh, ovviamente cercare di fare il quadro di una problematica come questa, così in breve è possibile. io cercavo proprio di far capire che antroposcene è un termine che indica un cambiamento epocale dello, della situazione umana che non può essere etichettata a secondo di una lettura specifica, vi spiego meglio Nasce con la rivoluzione agricola, in parte si può anche dire così, nel senso che da 10.000 anni a questa parte un animale ha cambiato completamente la sua attitudine nei confronti della natura, ha cominciato a dominarlo. Questo sembra una cosa da poco, ma nel giro di pochi millenni ha determinato per esempio l'origine delle malattie. La grandissima parte delle malattie infettive è nata dalla rivoluzione agricola. Perché la rivoluzione agricola ha portato a trasformare gli ecosistemi micronici, a utilizzare gli animali, a vivere con loro, a prendersi dagli animali, per esempio, malattie come la tubercolosi, il morbillo, il vaiolo, eccetera. Quindi comincia da lì. Seconda ipotesi, beh sì, fino a un certo punto, perché ancora quello era contenibile, dubbi su questo, le deforestazioni, l'impero romano per esempio, ha deforestato l'Europa quindi chiaramente questo significa che più aumenta la possibilità da parte del potere di utilizzare degli strumenti tecnologici potenti per sfruttare la natura più lo si fa quindi questo è già un secondo passaggio importante terza possibilità no ma tutto cambia con la rivoluzione industriale perché? perché la rivoluzione industriale trasforma la vita di gran parte dell'umanità per cui noi non siamo più dentro la natura, ma siamo in città sempre meno, più distanti dalla natura, una piccola parte dell'umanità vive ancora dalla natura, gli altri sono sempre più asserviti al mondo delle macchine. Questo è un punto fondamentale che inizia 200 anni fa, che poi drammaticamente col cordismo, col tipo di evoluzione delle industrie diventa preponderante. Collegare questo a una lettura per esempio marxista ha un senso, anche sì se vuoi, ma nell'ipotesi in cui Marx, che vive comunque dall'anno 1818 per 70 anni, quindi in un mondo totalmente diverso, usa le categorie che gli sono a disposizione per spiegare il mondo, quindi interpreta il capitalismo indubbiamente come nemico. Ha senso in qualche modo sì, 180 anni fa molto meno al momento in cui il capitalismo si concentra nelle mani col neoliberismo, che alcune chiamiamo le cricche di potere, che a questo punto non solo utilizzano il potere finanziario, ma hanno in mano, e questo fa sì che a questo punto dovrebbe cambiare la concezione, non è in modo generico, anzi è molto più specifico quello che vi sto facendo. trasformare non solo la natura ma addirittura gli esseri umani. Qui non lo puoi più fare una lettura di tipo puramente politico, il problema non è più indicare per esempio le classi agiate come responsabili e le classi, per esempio il proletariato di cui parlava prima Max e poi Lenin come la classe che si può accogliere. Perché di fatto sia gli uni che gli altri sono entrati globalmente in una trasformazione che è stata più grande, più forte, più potente di loro senza neanche rendersene conto. Perché nella tecne e nella tecne non solo siamo, siamo entrati tutti, ma crediamo o abbiamo creduto quasi tutti nel fatto che la tecne avrebbe migliorato la nostra vita. Non ci siamo resi conto che era un rischio enorme affidarsi totalmente alla tecnologia al momento in cui, e siamo veramente arrivati a 30 anni fa chi ha in mano le leve del potere condiziona la ricerca, la scienza, la sua applicazione la sua divulgazione, quindi la formazione di informazioni, non c'è stato più nessun tipo, non dico di critica ma neanche di consapevolezza né da parte di chi nell'ambito scientifico lavora per grandissima parte di noi né da parte di chi ha utilizzato la scienza per capire che la scienza quindi legata alla tecnologia al potere è diventata un'arma mostruosa come potenza e al momento in cui le tre applicazioni più potenti, cioè le biotecnologie genetiche quindi la possibilità di cambiare, diciamo, la programmazione genetica degli organismi le nanotecnologie applicate più o meno in campo sanitario ma addirittura nel campo cyber e quindi l'intelligenza artificiale intesa come informazione diretta che entra nei cervelli stanno applicandosi, non è più un problema di descrivere su un piano puramente politico di classe quello che sta succedendo e creare a livello possibilmente planetario la consapevolezza che quello che sta succedendo è qualcosa di estremamente diverso e nuovo. Individuare la potenza di questo gruppo dominante e di queste tecnologie e riuscire a diffondere nella gran parte di persone, ma non in un secolo, ma in pochi anni, la consapevolezza che bisogna rifiutarsi sempre di più di utilizzarla questa tecnologia e di esserne in qualche modo. Portatori più o meno diretti, e quindi bisognerebbe riuscire a fare in modo che, nell'ambito della formazione, dell'informazione, dei media, della scuola, e perfino il di chi si occupa di scienze, si creasse questa informazione, in modo tale che dopo di che possa anche essere diffusa e la gente capisca che questo potere fa sul serio e che nel giro di pochi anni ci potremmo trovare a essere trasformati in Blade Runner o Matrix, questo è il punto. Tu non fermi Blade Runner o Matrix semplicemente con una più o meno illusoria, anche dico potenziale, presa del palazzo d'inverno. Capisci? Non è più quello il punto. Il punto è fermare Matrix, il punto è fermare Blade Runner. Non so se conoscete questi film. Sono modalità per vedere una realtà che sembrava fantascienza ma che invece si sta realizzando. Come la fermi il marco di questo Prendendo il palazzo d'inverno? No, non la fermi così. La fermi diffondendo in di milioni e poi vediamo, in miliardi di persone la consapevolezza che bisogna eficitarsi di stare al gioco. Ci riusciremo, non lo so, ma sicuramente non con una interpretazione di tipo politica tradizionale o, o facendo lega su quello che sono gli strumenti di una democrazia che è totalmente condizionata al servizio. Non so se ti ho risposto, ma sono io così che sto rispondendo. Ci sono altre domande? aveva messo come unica slide proprio una dimensione molto simile a quella che possiamo sperare, cioè di gente che ha ricitato l'estrema tecnocrazia e ha creato delle comunità che vivono ancora come natura. È chiaro che questo è uno degli argomenti che in fondo riuniscono le due letture di oggi che sembrano molto distanti. Una guarda al macrosistema e all'evoluzione storico-politica nei secoli l'altro fa un quadro specifico, però un quadro poi realistico e potenzialmente politico nel senso alto è come possiamo immaginare una resistenza capillare a livello planetario se non da un lato costruendo una rete di gente che torna a vivere al di fuori di quel sistema e dall'altro creando una formazione di formazione di livello che possa consentire a chi Fa informazione e formazione di dire attenzione alla tecnocrazia e alla tecnologia sul diventamento di coloro. Questi due aspetti sono due facce della stessa strategia che speriamo di poter in qualche modo comunicare. Sì, so, sono d'accordo perché se prendiamo ad esempio la questione dell'acqua, di cui si parlava prima, è emblematico. Cioè, eh, L'acqua è vita, no? L'ecosistema, ad esempio nostro, delle alpi della piccola banana, per l'acqua di delle montagne. E allora anche questa cosa della scomparsa degli acciai, qualcuno dice, ma sì, cioè quelli sono ecosistemi che ci sono da migliaia di anni. Cioè ormai i tempi eh, storici e i tempi biologici si stanno avvicinando, il tempo storico è il nostro, la nostra vita, la nostra breve vita, no? e eh, i tempi biologici una volta erano lunghissimi, adesso. Io l'altro anno sono andato con mia figlia sull'orciamela a fare un giro, e volevo fargli vedere che c'era dell'orciamela, no, cioè era un po' che non andavo per città che è lì, se non è il numero di ma insomma siamo andati, ci siamo affacciati di là, non c'è praticamente, non esiste più, non esiste più, e me lo ricordo io, quando ero ragazzo, lo sarei trovato papà. quindi ormai c'è di una breve vita, no? di, eh, questa accelerazione è pazzesca, fa un po' paura, però... Però allora, prendiamo l'Africa, perché è la questione delle reti. Oggi in questo ecosistema che sono le Alpi, la figura padana, ma direi tutta l'Europa che sta attorno alla costa delle Alpi, è un, sistema, cioè, è un problema metromontano Allora, la metromontagna, che è una cosa a cui stiamo lavorando con l'associazione di Stivelli che io dirigo, che tiene insieme pubblicazione e ricerca, è come dire, un concetto che dice che bisogna riallineare in qualche modo i rapporti, le reti che ci sono tra i territori, cioè non esiste più noi e loro, noi montanari, cazzo volete voi, venite a spiegarci come dobbiamo vivere, noi no, voi non capite niente, dovete fare così, no, non esiste più questo concetto noi e voi, cioè ormai viviamo in un territorio completamente connesso e allora bisogna veramente l'acqua, il discorso dell'acqua è un discorso metropolitano, l'acqua non è né chi vive su né chi vive giù, ma bisogna insieme trovare il modo migliore per... Per utilizzare questa risorsa, i parte di un ecosistema che in questo momento è in crisi, perché il cambiamento climatico sta veramente accelerando dei fenomeni che una volta succedevano molto più lentamente. E quindi noi dobbiamo reagire molto più lentamente, cioè molto scusate, più velocemente, perché appunto i tempi si accorciano. E questo è proprio un esempio del, del lavorare in rete. La rete non è più solo locale, ma deve essere veramente una questione metromontana per quanto riguarda l'ecosistema delle Alpi e della nostra Europa grazie altri interventi? se no direi che possiamo concludere qua e ci vediamo nei prossimi eventi del Festival